Nascita di Ismaele e cacciata di Agar. Quindi facciamo questa lettura lenta, siamo al capitolo 16 adesso della Genesi. Sarai, moglie di Aram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana, chiamata Agar, Sarai disse ad Abram: Ecco, il Signore mi ha impedito di avere prole. Uniscimi alla mia schiava, forse da lei Così, al termine di dieci anni, da quando Abram abitava nella terra di Canaan, Sarai, moglie di Abram, prese Agar l'egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si ad Agar, che restò incinta, ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua parola non contò più nulla per lei. Allora Sarai disse ad Abram, l'offesa a me fatta ricada su di te, io ti ho messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta di essere incinta io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice fra me e te. Da dove vieni e dove vai? Rispose, fuggo dalla presenza della mia padrona Sarai. Le disse l'angelo del Signore, ritorna alla tua padrona e restale sottomessa. Le disse ancora l'angelo del Signore, moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà veroso. Soggiunse poi l'angelo del Signore. Sei incinta, partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha udito il tuo lamento. Egli sarà come un asino simpatico, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui e avviserà di fronte a tutti i suoi fratelli. Agar, al Signore che l'aveva parlato, diede questo nome. Tu sei il Dio della visione. Perché diceva, non ho forse visto qui colui che mi vede? Per questo il pozzo si chiamò Pozzo di Acai Rohi, È appunto quello che si trova tra Cades e Berete. Agar partorì ad Abram un figlio e Abram chiamò Ismaele il figlio che Agar gli aveva partorito Abram aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Quindi vediamo come il racconto procede lentamente attraverso la vita di queste persone che eh, si sono messe in cammino e però il loro cammino è sempre denso di sorprese. A un certo punto vedono che i figli non arrivano e che cosa fanno? Sara prende l'iniziativa, dice ad Abramo, eh, non abbiamo avuto figli. Che cosa dobbiamo fare? E, avendo questa schiava che si chiama Agar. Agar significa eh, viaggiatrice, significa una persona che è in cammino e quindi anche queste parole dicono in un certo senso, secondo me, la libertà che doveva avere Agar, che era nella parola, nel nome, ma non nei fatti, perché lei era schiava e per questo era valutata. Sara non la chiamava mai per nome e nemmeno Abramo, la tua schiava, e la, e, la tua padrona e così via, c'era questo rapporto. Quindi Agar non viene mai chiamata per il suo nome da Abramo e da Sara. Lei è come fosse una sconosciuta, un'egiziana, una persona che appartiene a un altro popolo, una persona che non è degna di attenzione, di sguardo di essere chiamata per nome di essere riconosciuta serve per quel che serve allora eh, cosa succede? dentro il diritto mesopotamico e anche dentro la tradizione dei patriarchi eh, vediamo che c'erano queste realtà un po' degli harem dove c'erano più mogli e comunque dentro queste situazioni c'era la tradizione che se la moglie dopo dieci anni non aveva figli, eh, la prima moglie diciamo così la principessa, quella che dominava l'Arem, poteva dare un'altra persona, un'altra donna al suo uomo in modo che avesse figli e questa donna eh, che dava l'utero in affitto in sostanza doveva poi mettere e sulle gambe dell'altra il figlio, come fosse nato da lei. Capiamo come eh, questa persona non aveva nessuna dignità, non aveva nessuna possibilità. Pensiamo a una persona che ha portato per nove mesi in grembo questo bambino e poi deve rinunciarvi, deve darlo. E vediamo che già nei primi momenti, quando Agar è incinta, comincia, diciamo così, ad alzare la cresta. Vediamo come queste donne, in certo senso, si riscattano quando hanno figli. Perché Sarai, quando eh, sarà, eh, riceverà la promessa di un figlio, cambierà il suo nome. Non sarà più Sarai, ma Sara. Non sarà più la mia principessa, potremmo dire un oggetto di Abramo, ma sarà una principessa e basta, una persona che ha dignità, che vale per se stessa, che è, viene riconosciuta per quello che è. E così Agar. Vediamo che Agar tende a riscattarsi, a trovare la sua libertà, grazie al figlio che sta per avere. Di fatto i verbi che vengono utilizzati per... E Sara e per Agar sono diversi. Si dice che eh, Abram si avvicinò ad Agar, è stato potremmo dire un momento, una relazione per avere un figlio, invece il termine, il verbo che viene usato per Abram è proprio quello del matrimonio, è conoscere Tante volte diciamo conoscere biblicamente, significa conoscere con tutto se stessi, significa la partecipazione totale, essere una sola carne, essere un cuore solo e un'anima sola. Ecco, per Abramo e Sara è data questa possibilità. Agar invece è una persona che presta se stessa in quel momento. Eppure, pur prestando se stessa, trova maggior dignità in questa situazione lei non era vista da loro né da abramo né da Sara, non veniva chiamata per nome non veniva ascoltata e quindi la prima cosa che fa si inorgoglisce non guarda più la sua padrona cioè quel non riconoscimento che lei non aveva avuto quel riconoscimento che lei non aveva avuto lo fa anche con la sua padrona visto che tu non mi guardi in faccia visto che tu non mi prendi in considerazione nemmeno io ti prendo in considerazione e la sua padrona non contò più nulla per lei allora Sairi disse ad Abram l'offesa a me fatta ricada su di te allora quindi vediamo che anche Sara comunque ha il suo caratterino, cioè prima dice ad Abramo devi unirti con lei, poi quando è capitata la cosa, poi siccome è stata scartata, eh, ricada su di te, tu sei responsabile. Sicuramente se Sara dice così vuol dire che qualcosa anche in Abramo si era trasformato io ti ho messo in grembo la mia schiava ma da quando si accorge di essere incinta io non conto più niente per lei per due volte viene ripetuto il Signore sia giudice tra me e te non c'è stato rispetto della dignità di Sara e Abramo che cosa fa? E si tira indietro Ecco, la tua schiava è in mano tua, non fa niente. Dice sempre, veditela tu, vedi tu che cosa vuoi fare, si lava le mani. Vediamo che la fede di Abramo, quindi è una fede un po' vacillante, insomma, cioè è chiaro che lui non ha avuto una fede tosta sin dall'inizio, si è fatto con gli anni lentamente ed è durato un bel po', quindi vuol dire che ci voleva un cammino lungo anche per lui, no? Quindi le, questa fede eh, si matura nel tempo. «Trattala come ti piace» e quindi «Sarai allora la maltrattò». Il verbo che viene usato è lo stesso che viene usato in riferimento agli egiziani quando maltrattano gli ebrei. È proprio il segno del disprezzo della mancanza di dignità, del trattare duramente gli altri, è proprio il segno della schiavitù, il segno del togliere qualsiasi dignità, tanto che non ne poteva più e fuggì dalla sua presenza. La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua de nel deserto. Questa immagine ci fa venire in mente l'Annunciazione. È bellissimo questo parallelo tra questo testo a una straniera, un'Annunciazione e alla Madonna. Due tratti molto belli e interessanti. E che cosa dice l'angelo? Eh, la trovò presso una sorgente, anche quando si va a visitare... E Nazareth, tante volte siamo, veniamo portati dove c'è una sorgente, non solo nella zona dove c'era la casa di Maria, ma anche presso questa sorgente del paese. E le disse, Agar, schiava di Sarei, da dove vieni e dove vai? L'angelo, la prima cosa che fa, la chiama per nome, io ti conosco e ti chiamo per nome e ti riconosco, non solo ti conosco. E poi eh, lei risponde, Fuggo dalla presenza della mia padrona Sare. Le disse l'angelo del Signore, Ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa. Non è questo il tempo per andarsene, non, non è ancora maturo. Tu hai bisogno in questo momento di protezione. Eh, Ismaele deve nascere e deve diventare abbastanza grande. Le disse ancora l'angelo del Signore, Moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa. Pensate un po': ad Agar, una donna, una schiava, un'egiziana, l'angelo appare e le annuncia questa numerosa discendenza. È un, un bellissima questa delicatezza di Dio che ha a cuore gli ultimi, i dimenticati, i disprezzati quelli che sono sfruttati soggiunse poi l'angelo del Signore ecco sei incinta partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele perché Ismaele significa Dio ascolta quindi lei che non veniva ascoltata viene ascoltata dal Signore lei che non veniva vista viene vista dal Signore e quindi viene risanato anche il suo modo di vedere la vita anche il suo modo di vedere gli altri e viene detto però che Ismaele eh, sarà come un asino selvatico cioè come lei è una viaggiatrice come lei è chiamata alla libertà a vivere continuamente in cammino come una nomade anche suo figlio è dentro il deserto, dentro una situazione di libertà ma anche di dignità, perché abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli, non è di meno agli altri. E allora Agar, di fronte a questa situazione, si esprime con stupore e dice tu sei il Dio della visione, perché diceva non ho forse visto qui colui che mi vede, ho visto colui che mi vede, ho avuto questa grazia di Dio.